bene nella piccola lezione che vi sto illustrando andiamo a disegnare un piccolo albero utilizzando le figure geometriche dentro i nostri fogli a quadretti i quadretti sono importanti soprattutto per i neofiti del disegno o per quelli che vogliono iniziare con piccoli principi e basi del disegno ci servono i quadretti come guida allora vi dicevo utilizziamo un cerchio e utilizziamo un triangolo bene ora disegniamo in maniera ordinata noi abbiamo come vedete come guida i nostri bei quadretti, io vado a calcolare il numero di quadretti, qui dentro invece io vado a disegnare un cerchio, seguendo sempre le linee dei quadretti. D'accordo? Bene. In questo modo noi abbiamo già disegnato il nostro piccolo albero. Ah, I quadretti, ripeto, servono a guidarci nel fare il nostro lavoro. Adesso, fatto ciò, spostiamo il nostro disegnino io sto lavorando con un programma di grafica vettoriale ma questo lavoro lo possiamo fare tranquillamente sul, sul quaderno, sul block note l'importante è che abbiamo la struttura modulare di fondo, cioè i nostri bei quadretti ora io vado a disegnare il mio albero per bene Bene, quindi, quadretti guida che mi aiutano. Questo sembra un picche. No, è un albero. Ora facciamo una bella cosa, lo coloriamo, così si capisce <ride> che è un albero. ecco fatto mettiamo i nostri colori ma eh, possiamo anche creare delle, delle variazioni ecco magari mi diverto a fare queste cose e ad aggiungere delle scale di verdi in maniera tale che il nostro albero risulta anche più carino da vedere e questo è un primo esempio semplicissimo gli alberi possono essere in sintesi disegnati in varie forme non lo so io potrei prendere un uovo e qui ci faccio il mio albero anche qua Andiamo su con il verde Ripeto, queste qui sono piccole, semplicissime Lezioncine di disegno Alla portata di tutti eh. Molto benissimo Ecco fatto Poi anche qui sul tronco possiamo Possiamo creare una piccola variazione Tipo, ecco Così. fermi là che cosa ha di bello il disegno vettoriale che ti permette appunto di fare queste cose praticamente vettoriale significa linea aperta o chiusa con riempimento oppure vuota come in questo caso, come qui, questa è ruota, linea chiusa con riempimento, a differenza delle bitmap che sono fatte punto punto, ecco Photoshop è già più un programma per i lavori bitmap, io in questo caso sto utilizzando Flash, in questo programma è possibile fare illustrazioni ma anche delle simpatiche animazioni per oggi direi che può bastare un augurio a tutti i principianti del disegno spero che questa lezione vi sia servita per crescere come disegnatori e magari un domani diventare dei grandi si comincia Sempre da piccole cose, mi raccomando. E poi bisogna sbagliare sempre, perché man mano che cresci nel disegno, tutti gli errori che hai fatto ti servono a capire cosa non devi fare più <ride> quando disegni. Ed è di fondamentale importanza. Beh.